Da... lei nel suo discorso ha definito Pisantino un sindaco straordinario ha eh, attaccato al... la Rose dell'inchiesta eh, volevo chiedere il suo licenziamento è più eh, da eh, colpa del Partito Democratico o colpa de del sindaco? Eh, detto <ride> il C'è stata credo una riunione, poi, appunto, con i giornalisti sono stato avvisato da alcuni di voi sabato pomeriggio, mentre ero a Brera, questo ricordo dei festori, che c'era stato il mattinato che era in corso una riunione del sindaco con i dirigenti del PD in cui si era, fatto, si era messo in campo all'ipotesi di una mia finestra turca. di una mia <ride> <infezione>. <ride> E quindi, quindi l'ho preso in questo modo. Sapete non è che non mi interessi più di tanto sapere dove sta la colpa cioè, diciamo che è stata una, una, una, una scelta collettiva un concorso se volete di colpa o non di colpa comunque è stata una decisione assunta da un gruppo molto ristretto eh, i consiglieri comunali che alcuni sono qua mi pare non siano stati avvisati di questa scelta e questo la dice lunga anche sul modo con cui si lavora purtroppo a volte nella politica milanesca eh, non può essere colpa solo di Oriana Liso gli... Repubblica non può, essere... non può essere solo colpa di Cornelli, La Forgia, Martina tre dirigenti e del Partito Democratico sono stati scelti, sono stati Eletti forse anche, e, e c'è un segretario nazionale che Bersani eh, ci ha parlato, ha parlato proprio di questi problemi in questi giorni. Allora, hai, lei ha ragione, evidentemente non è una colpa di singoli. Eh, la verità è che, da un lato, noi abbiamo dei dirigenti che sono stati eletti nel 2009, quando il mondo era un altro. Berlusconi era il governo, Moratti governava e spadroneggiava Milano, e purtroppo. Parliamo di un partito che non ha nessuna volontà di rigenerarsi, non l'ha mai avuta e che conserva in modo autoreferenziale una struttura fatta per correnti e dirigenti che si autoconserva, che si autoalimenta e che vive sulla sopravvivenza e che quindi non è interessata alle idee, non è interessata alla generosità sociale, ma solamente alla propria utile come funzionari di partito. io ho ho il cellulare di Bersani e non lo sento più da quando l'anno scorso ho dichiarato che secondo me Filippo Penati doveva dimettersi dal consigliere regionale. Mm. Ho so mm. che sia è successo, ma poi è stato un momento in cui ho potuto calare il freddo glaciale attorno a tutto quello che facevo e questa cosa evidentemente ha avuto dei risvolti anche nella mia posizione giunta, purtroppo. Credo che le persone siano importanti, sono significative, sono utili, sono decisive, a volte cruciali, ma se non ci sono le idee, non c'è la buona politica. Questo è il senso del sconforto e anche dell'entusiasmo di questi giorni. Quando si decide, si misura e si valuta una politica, lo si deve fare sulla base delle idee. Vorrei che fosse chiaro. Per cui io mi aspetto una valutazione sulle idee. Così come, penso, che per portare avanti le idee bisogna sapere che le idee sono di chi le applica. Le idee sono di chi le applica. E che da questo punto di vista, quello che è mancato in questi mesi a Milano è stato anche un grande laboratorio di idee, un grande luogo di sviluppo delle idee. E nella politica milanese c'è un vuoto, e questo vuoto si chiama Partito Democratico. Perché il Partito Democratico di Milano, che è stato, lo voglio dire, con grande parte, il costitore delle idee che ci ha consentito di vincere la campagna elettorale del 2011, lo ripeto, le idee sono nate in questo grande movimento di cittadini, di donne e di uomini, che ci ha portato, che ha portato un sindaco straordinario come Giano Pisapia a vincere le elezioni del 2011 per questa forza è nata dalle idee che sono nate nelle donne, negli uomini e nei giovani del Partito Democratico. Quella cosa è scomparsa. Quel partito si è diventato un ostaggio di un piccolo gruppo arroccato autoreferenziale attento solo a autoconservarsi e questa cosa ha ucciso la dimensione delle idee. Questo è il vero problema di Milano, se oggi noi abbiamo una politica che anche a livello di giunta fa fatica ad avere una visione, se oggi abbiamo una politica che anche a livello di giunta non sa proporre un'immagine convincente del futuro, ma lasciatemi dire, un'immagine convincente dell'esposizione universale è perché non c'è stata questa grande forza collettiva e qui vorrei dire un'altra cosa, quando io parlo di una forza collettiva non parlo di partecipazione, io sono stufo so che è una provocazione, non ne posso più di questo populismo inutile della partecipazione. Non è proprio un incontro in cui si va ad ascoltare che si crea quello che noi avevamo voluto costruire nel 2011. Quello che abbiamo voluto costruire nel 2011 era una cosa diversa, era la possibilità per cittadini, donne, uomini e giovani di prendere parte alle decisioni, che è un'altra cosa, si chiama democrazia deliberativa. E un'altra cosa, significa poter discutere nei quartieri, nei circoli del PD, nei cicli di 6, nei circoli arci, nei teatri, nei gruppi di lettura delle biblioteche, quello che si discute in quel momento in giunta della questione del matrimonio delle unioni civili, delle questioni della mobilità del traffico dell'ambiente, del senso di Espo, delle idee. E questa città che è una grande fabbrica di cultura è anche una, fabbrica, una grande fabbrica di idee e deve essere anche una grande fabbrica di idee politiche sul futuro di Milano e sul futuro del Paese perché sappiamo bene cosa significhi quello che succede a Milano per il Paese. Quindi questo è un rilancio, le nostre idee sono forti, le nostre idee sono adesso gestite da altre persone che le sapranno gestire bene noi li sommergeremo di loro, l'idea di andare avanti, continuare a produrre idee per la politica. E devo dire che proprio da questo punto di vista, eh, come dire, quanto è successo eh, mi risulta spiegabile, mi risulta spiegabile, mi risulta spiegabile. È qualcosa che è insieme ingiusto, scorretto e motivato. Eh, penso che alla fine eh, le cose cambieranno penso che le cose cambieranno perché eh, mi pare di aver sentito in questi giorni una straordinaria forza che ha di nuovo capito qual è la posta in gioco, perché la posta in gioco non siamo io, non siamo noi, permettetemi di dire, non siete neanche voi, ma è qualcosa di molto più importante che ci sta a cuore, che è il senso della cultura come parte fondamentale della politica del nostro Paese. Grazie mille.